È una settimana che chiedo spiegazioni a questa maggioranza, che chiedo che il Presidente Marsilio venga a riferire a noi, che siamo i rappresentanti di tutti i cittadini abruzzesi e abruzzesi stessi, visto quello che si sta vivendo all'interno della provincia dell'Aquila, eppure anche oggi in Commissione né il Presidente Marsilio né l'Assessore Verì hanno ritenuto opportuno di presenziare. La questione è estremamente seria. All'interno della provincia dell'Aquila la sanità è totalmente paralizzata, abbiamo operatori sanitari allo stremo, abbiamo cittadini che non possono più accedere alle cure o se ci riescono accedono comunque a condizioni molto gravose rispetto alla, alla situazione antecedente. Bastava che il Presidente Marsilio venisse a riferire sull'accaduto ma soprattutto sulle prospettive. Bastava dare una prospettiva a noi consiglieri e ai cittadini su quello che ci aspetta nei prossimi anni giorni e su quando potremo dire di uscire da questa emergenza. Eppure anche questa volta la maggioranza colpevolmente ha perso un'occasione per fare quello che è stata chiamata a fare dai cittadini abruzzesi, cioè governare Regione Abruzzo nell'interesse di tutti. Francamente questo è inaccettabile, io continuerò ancora a battere affinché il Presidente Marsilio e l'assessore Verì si assumano la responsabilità di raccontare ai consiglieri regionali e ai cittadini come stanno veramente le cose e quando il sistema sanitario della provincia dell'Aquila potrà tornare ad operare nella normalità.